buongiorno ragazzi nella video ricetta di oggi prepareremo il risotto ai funghi nelle immagini che scorrono vedrete gli ingredienti necessari per realizzare il nostro piatto prepariamo prima di tutto i funghi tricolati come potete vedere dalle immagini è un buon brodo vegetale che serviranno durante la cottura del risotto a questo punto iniziamo la cottura del riso facendo imbiondire una cipolla tritata in olio evo aggiungiamo il riso carnaroli del destra del po e lasciamo tostare qualche minuto bagniamo con il vino bianco e lasciamo evaporare. Proseguiamo la cottura per 20 minuti circa, aggiungendo i punti trifolati e il brodo poco per volta. Alla fine, mantechiamo con una noce di burro e abbondante parmigiano. Ed ecco qui il nostro piatto pronto per essere servito. Buon lavoro e arrivederci alla prossima lezione!